permesso buonasera Ciao. piacere Giana molto piacere. Esatto, piacere salve io sono qui perché ho trovato questo volantino T-shape, tre sistemi in un unico macchinario, parliamo del laser LLIT, un laser diodico che elimina i depositi di grasso, radiofrequenza multipolare che fa sì che ci sia un calo ma tonico, infatti non esiste la parola lassità per la T-shape, vacuum dove vado a creare un massaggio endodermico e quindi un profondo linfodrenaggio. Questo macchinario è utile per combattere cellulite, adiposità localizzate, rimodellare la circonferenza, trattare corpo e zone eh, locali e quindi utile anche dopo una liposuzione e va bene anche per effettuare un rincompattamento e lifting del viso.